Thank you. Sono tra di noi? Sì. Si nascondono da noi? Forse è quello che aveva detto sì prima. Perché ti ho detto che sono, sono in mezzo a noi e si nascondono in mezzo a noi. Hanno le nostre sembianze? Ma io lo devo pubblicare questo video? Mi sta venendo un dubbio. <ride> <Vada, ride> non ti giuro. Vada, finiamolo, poi ci pensiamo perché veramente quello che sto uscendo ha. Va... Tro troppa carne al fuoco veramente, poi ci pensiamo. Andiamo avanti per la nostra curiosità, per cercare di capire noi. Poi decidi. Poi decidiamo. Con tutto il rispetto di, delle persone che dicono di essere state rapite eh. perché noi non metteremo mai nei loro panni. Ma Felice, perché stai parlando con noi? Vuoi dirci qualcosa? Vuoi lasciarci, vuoi darci un messaggio? che cosa vuoi dirci no sì no detto sì no felice hai paura tu non potresti parlare con noi di queste cose? no Felice, noi dobbiamo avere paura? no ecco mi comincia a essere ambiguo come prima mm. felice noi dobbiamo aver paura degli alieni È andato sul sì è andato sul no. Forse perché dipende da quali oh, alieni sono. Donna. Felice, dobbiamo aver paura di alcuni alieni. Sì e basta. Ci sono alcuni alieni che sono in realtà... che sono buoni? Sì. Sta... Sta... sta... Lo senti? Sì, lo sento che sta... E sul sì sta, sta girando... Cioè, sta girando sul sì. Mi si è... mi schia è... orecchio, sai. Davvero? Sì. E c'è una fitta alla testa. Felice, qual è il messaggio che vuoi lasciarci? Cos'è che vuoi dirci? S. A n n, n n O Stanno Stanno, sì, brava A R R I V A N D Purtriamo le gambe a me Anche ma se ho capito bene Stanno arrivando... Ma stanno arrivando... Madonna, adesso tremo... Stanno arrivando dove? Stanno arrivando qua o stanno arrivando... Là, nell'altra dimensione? L A. Sono arrivato da lui? Oh mamma! Felice, sei da solo? No Sembra agitato Chi c'è con te? L -O, -O L o R O Loro allora, questa È andato su goodbye, Tere È andato su goodbye Pazzesco Ma davvero, ci hai lasciato così? Sì, sì, sì la bocca secca è andato su goodbye ha detto loro poi è tornato in mezzo e ha dato su goodbye mamma mia che roba Ale mm. ma che incredibile eh È pazzesco, Ale, è pazzesco. Mm. Non so cosa pensare, non so cosa pensare veramente. Che è successo te è? Non lo so, però per me è la prima volta una cosa del genere. Non ho mai sentito in vita mia una cosa del genere. Cioè, sì, di storie ne ho sentite, ma... che uscissero fuori con una tavola a per me è la prima volta. Tu mi hai mai sentito una roba del genere? No. Una tavola dugia fatta no, così? No, appunto. Non lo so. Allora, o siamo davanti a una cosa sensazionale. Ok. Eh, ma vieni anche tu qua. Ma lo vuoi pubblicare? Io voglio capire questo, hai già. Boh. Eh, Ale, intanto facciamo la chiusura, poi vediamo se pubblicarlo oppure no. Comunque pazzesco. Pazzesco ragazzi, sì? io non so... Mm. Mm, non so a che pensare. Eppure mm, è pure durata tanto, eh. Ora io non so quanto abbiamo registrato, però... Un'oretta almeno. Non lo so, ma beh... Ho visto che ora dall'inizio ho perso la cognizione del tempo. Mm. Eh, boh, è da senza parole sta roba. Senza parole È stato emozionante E affascinante Perché comunque ci ha preso nel suo insieme no? Ci ha preso E il fatto di Che non stessimo comunicando con E comunque posso dire una cosa Preferisco una tavola ouija così Che una tavola ouija con Zoso Che fa avanti e indietro eh? Appunto Poi quel fatto di dire non stai parlando con un demone, uno spirito mm -hmm. cattivo e tutto ti dà un po' quella tranquillità ma soprattutto quella curiosità di sapere veramente risposte a mille domande che ci facciamo sempre no? Però te eh, sono troppe le, le riflessioni che mi vengono in mente E eh, anche a me Allora, uno, magari è, è la sua identità un pochino più evoluta, un po' più matura che ci ha presi in giro dall'inizio alla fine però che abbia creato tutta questa storia qui caspita cioè diciamo, hanno andato avanti un po' mm. e poi comunque le, le risposte erano belle precise anche da bendati eh noi ci siamo fatti prendere un po' da quello che è dietro ma non abbiamo fatto caso a questa cosa qua noi abbiamo fatto altri video dove facevamo la tavola con gli occhi chiusi e non ci dava queste risposte no infatti Infatti, eh, noi di questa cosa l'abbiamo messa, cioè messa un po' da parte questa cosa, ma è una cosa da dire. Va bene, altre volte che l'abbiamo fatta ben dati senza telecamera comunque abbiamo visto che dava comunque dei riscontri. Sì, eh. sì però non l'avevamo filmato. Eh. Eh, boh. E se fosse... se l'entità con cui abbiamo... Con cui abbiamo comunicato mm. è l'entità è tra virgolette lo spirito di questo felice che in realtà è morto per gli alieni o non per gli alieni ipotizziamo che è stato rapito e poi è morto mm. e questa entità è rimasta intrappolata in questa dimensione che non è né di qua né di là mm. ok? Mm. può essere anche quello? Sì. ok però lui dice che vede gli alieni? si sì. Però guarda che cosa strana. Vede gli alieni ma non vede il suo corpo. Non lo so, ragazzi. Fateci sapere voi nei commenti cosa ne pensate. Magari quello che. Magari lui vede altre entità in mezzo a lui. Lui è morto, non sa di essere morto. E vede le classiche figure nere piuttosto che spiriti non so demoni che stanno in mezzo a lui non lo so, non lo non so. Lo so. o magari veramente poi l'ha descritti anche alti grigi sono in mezzo a noi comunque ragazzi noi andremo a parlarne andremo avanti a parlarne sì, stasera notte mi sa che la passiamo così fateci sapere nei commenti voi cosa ne pensate se vi è piaciuto il video se vi è piaciuta questa nuova tavola ouija e soprattutto se lo so che sarà difficile lo so che um, mi farò male con questa cosa perché non ci sarà nessuno che si farà avanti però se siete coraggiosi abbastanza da poter dare una testimonianza se qualcuno di voi pensa di essere stato rapito ha vissuto delle esperienze del genere si faccia avanti anche Privatamente, se non volete scrivono nei commenti, avete la mail che è teresa.dg.tg, scrivetemelo in privato anche perché potrebbe darci la conferma che certe cose mh, sono simili esatto. a quelle che vissute da questa persona, no? Esatto, che sì, potrebbe sì. darci delle conferme o delle smentite. Mm. Vabbè, fatevi avanti, vero, e niente io sono contenta Achille. mi ha un po' sono un po' così, sono un po' la testa frulla di, di mille pensieri esatto, essa. e di mille domande però sono contenta, ripeto, sono più contenta di una tavola ouija del genere che di una tavola ouija con uh, demoni e zoz, e Mikavà, cose varie e quindi niente allora, lasciamo così se vedete il video vuol dire che abbiamo deciso di pubblicarlo? Esatto, perché okay. ho un po' di dubbi, nel senso è abbastanza forte, come è insolita. Però, se lo stanno vedendo è perché è stato pubblicato. Però se lo state vedendo è perché abbiamo deciso di pubblicarlo. Quindi se vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale, ok? Rie e seguiteci anche sugli altri social, siamo su Instagram, do Epie. lui è Alex Epie, siamo, abbiamo una pagina Facebook che si chiama Teresa di Pie e all'interno della pagina Facebook abbiamo un gruppo che si chiama I Terribili. Effettuate l'iscrizione se vi fa piacere. Perfetto, si è spento pure il faro.